Dottor Ga, oggi è una giornata molto importante. Esatto, se i nostri calcoli sono corretti, il dottor Scott troverà una cosa clamorosa. Andiamo subito a vedere. Oh mio Dio, oh mio Dio, dopo tutto il lavoro fatto, dopo tutto lo studio, finalmente ci siamo. Colleghi, colleghi. Venite a vedere. A quanti gradi est? 90. No, 69. 90, 90. Oddio, eccola. Collega. E domani ne parleranno tutti i notiziari? That's wonderful. È quello che abbiamo sempre sognato, no? Finalmente il nostro lavoro sarà ripagato. È meraviglioso. Okay. Scusa! No, niente tranquillo, non preoccuparti Tranquillo, grazie, buona giornata. Ciao. Buona buongiorno. Buona buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sí. Yeah. Yeah. 12.21 buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale, apriamo il notiziario con una grande scoperta. Un gruppo di ricercatori italiani dell'osservatorio di Greenwich sembra abbia scoperto 5 nuove costellazioni. Vediamo cosa cambierà guardando il cielo d'ora in poi. Buongiorno ragazzi, qui per voi tantissime novità, Sibilla il buon Moreno, sigla! dopo la sigla quindi siamo qui per darvi la notizia che stavate aspettando dei ricercatori hanno scoperto 5 nuove costellazioni che fanno riferimento a 5 nuovi segni zodiacali quindi ragazzi come sempre siamo qui ad aspettarvi io e il buon Moreno per darvi queste informazioni nuove chiamate perché se anche voi volete scoprire se questi segni possono essere i vostri chiamate il numero lo sapete già è sempre lo stesso 817, 17, 17 17 Moreno? Abbiamo già la prima chiamata Andiamo a scoprire subito Chi è questo primo fortunato Buongiorno amico Con chi ho il piacere buongiorno. di parlare buongiorno. Ma buongiorno Petula. sono Petula, che emozione Ma quando è nata figlia. Petula Mi dica, quando è nata Sono nata il 22 giugno Ah, lei è proprio un ippogrifo! Sì, sì, sì, a tutto lei, lei fa schifo Vero? Sì. Eh, mi dispiace per lei, arrivederci, salve! Adesso attendiamo la seconda chiamata che sicuramente arriverà Non ci posso credere, è proprio questa, andiamo subito a rispondere Pronto, amica! Uè, Franca, buongiorno Franca, la signora Franca, mi dica Franca, quando è nata? il 7 ottobre, lei è proprio un draghetto lo sa, è proprio fortunata lei si ribalta sempre nel letto è proprio quella simpatica ho ragione vero arrivederci signora Franca arrivederci ragazzi adesso stiamo attendendo con ansia la terza chiamata e sarà il prossimo fortunato buongiorno oui, buongiorno sono Mirko, Mirko con la K Mirko con la K, salve, che piacere Ma mi dica, ma quando è nato? Il 29 febbraio Ah, prima. lei è proprio un unicorno Ha delle tendenze oh un po' Dio. porno Si rispecchia ah, in questa mio. cosa? Sì, sì, sì. Te, La ringrazio tanto, è stata una bella chiamata Arrivederci, salve Pronto? Pronto, buongiorno Ma come buongiorno. si chiama? Ma mi dica Nicoletta, eh, quando è è un piacere. ma quando è nata? Mi deve un po' abbassare la televisione. Secondo me c'è un po' disturbata la linea. Ah, uh, no, un attimo solo Vincenzo, oh. grazie, grazie. Mi scusi, eh, però anche qua i telespettatori a casa se no non capiscono bene quello che ci stiamo dicendo. Insomma, devono avere l'opportunità anche loro di ascoltare. Quando però, è nata? Eh, sei tanto cara, sei tanto. Ma quando è nata? Ma lei è proprio uno scola pasta. Lei a tutto passa, lei a tutto passa, lei è la persona più calma, più tranquilla, pacata. È stato davvero un piacere conoscerla. Guardi, arrivederci. Arrivederci. Grazie lei. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine di questa straordinaria puntata. Abbiamo in linea l'ultimo fortunato, l'ultimo che è riuscito a prendere la linea. Pronto! Ma con chi sto parlando? Sono Giovanna da Palermo da Palermo. Giovanna mi dica: ma quando è nata, In 6, 10 dell'82. Guardi, lei è proprio una formica. Auguri a chi le è amica. Lei è proprio una persona un po' controversa, un po' falsa. Cosa ne dice? Grazie per la chiamata, la puntata finendo Arrivederci, cari telespettatori, la puntata si conclude così, è stato un piacere, vi do una grande buonanotte, arrivederci!